Vedete cos'è un quipu? No? Allora lasciate che vi spieghi. di anni fa, nell'ontano Perù, viveva un popolo di nome Inca. Questi inca erano famosi per due cose, principalmente. Questo e questi qua. Forse non tutti di voi farà piacere sentirlo, ma anche loro sanno la matematica. Avete presente i nostri abachi? Anche loro ne avevano uno molto simile, però era fatto di corde. Questo strumento è appunto il quipu. Era uno strumento così comodo che, pensate, fino alla fine dell'Ottocento veniva usato dai pastori peruviani per contare le loro pecore o i loro lama. Oggi impareremo come scrivere i numeri su questo strumento e come svolgere le operazioni tra di essi. Il cuipo è formato da diverse corde. La corda più grande, messa orizzontalmente, si chiama corda madre. Tutte le altre corde, di diversi colori, vengono appese a quest'ultima corda, Esse possono essere diminuite di numero, aumentate di numero e anche spostate per formare diversi numeri. Per rappresentare i numeri sul Quipu si usano diversi nodi, infatti in lingua inca Quipu significa appunto nodo. Per rappresentare il numero 1 basta un nodo semplice. Per rappresentare ad esempio il numero 2 si usa quello che si chiama nodo multiplo, ovvero un nodo semplice ma con due giri prima della chiusura. Per il numero 3 utilizziamo un nodo multiplo ma con 3 giri prima della chiusura. E così via per tutti i numeri, per esempio per il 4 utilizzeremo un nodo multiplo con 4 giri fino ad arrivare al 9. Ecco che abbiamo ottenuto il numero 123. Immaginatevi di essere un pastore per e di avere a che fare con un grande greggio di lama. Come fare per ricordarsi quanti animali ci sono? Come fare per vedere se ne abbiamo perso qualcuno, oppure se ne è spuntato qualcuno dal nulla? Contamo insieme in queste immagini. In queste immagini ne abbiamo 7. In quest'altra 5. In quest'altra ne abbiamo invece 4. E nell'ultima di nuovo 7. Rappresentiamo adesso su ogni corda uno dei numeri che abbiamo trovato. In questa corda il 5, in quest'altra il 4, nelle ultime due invece rappresentiamo 7 e 7. Iniziamo a contare i nodi. Ogni 10 nodi facciamo un nodo in alto nell'ultima corda. Per i rimanenti invece facciamo 3 nodi alla base della corda. Abbiamo ottenuto il numero 23. Verifichiamo insieme se il risultato è corretto. In questa immagine si possono vedere 23 lama. Il risultato è esatto. Non solo addizioni. Possiamo anche fare le moltiplicazioni con questo strumento. Immaginatevi di avere un certo numero di alberi di Lucuma. Il Lucuma è un frutto tipico peruviano. Immaginiamoci che ogni albero faccia circa 21 frutti. Come facciamo a sapere quanti frutti abbiamo in totale? Però, state tranquilli, non avremo bisogno né di colonna né di tabelline. Uno dei vantaggi del cubo è appunto che non abbiamo bisogno di nient'altro che le nostre mani per fare i nodi sulle corde. Dobbiamo svolgere l'operazione 21x4, per questo motivo utilizzeremo 4 corde. Su ogni corda rappresenteremo il numero 21 e faremo un nodo in alto e due in basso. Dobbiamo adesso leggere sul cubo i risultati ottenuti. I nodi in alto rappresentano le unità, mentre quelli più in basso rappresentano le decine. Abbiamo ottenuto il numero 84. Immaginiamo adesso di avere 13 alberi, per questo mettiamo 4 corde, una un po' più distante delle altre. Facciamo sempre un nodo sopra e due sotto su ogni corda, cioè rappresentiamo il 21 su ogni corda. Per leggere il risultato dobbiamo raggruppare i nodi. Quelli in alto a destra saranno le unità. Quelli in alto a sinistra e in basso a destra saranno le decine, e quelli in basso a sinistra saranno le centinaia. Il numero che otteniamo è 273. Immaginate di intraprendere un lungo viaggio per il Perù. Il vostro viaggio vi porta al lago Titicaca, un grande lago peruviano. Arrivati lì incontrate gli Uros, una vecchia popolazione peruviana, che decidono di ospitarvi per una notte nelle loro capanne che sono fatte così. Le capanne disponibili sono 4 e voi siete 15. Come fate a dividervi al meglio in modo da essere pressoché per gli stessi in una capanna? L'operazione che dobbiamo svolgere è 15 diviso 4. Facciamo un nodo su ogni corda da sinistra verso destra. Arrivate all'ultima corda, ritorniamo indietro e ripetiamo il procedimento, fino a che non facciamo 15 nodi. Quello che otteniamo sono 3 righe piene di nodi e una quarta riga con solamente 3 nodi. Le prime tre righe rappresentano il risultato della divisione, mentre l'ultima riga incompleta rappresenta il resto della divisione, quindi il risultato della nostra divisione sarà 3 col resto 3. Ok, quindi dovremmo metterci 3 per capanna. E gli altri 3 invece? Beh, possono dormire fuori, no? Il contadino alla locanda Non ha pagato il conto?